Eh, devo dire che eh, siamo molto contenti di questa delibera per eh, quello che rappresenta, ossia un cambio di passo nella gestione del territorio, nella, nella riduzione del consumo di suolo e nel rinnovamento di strutture fatiscenti che abbiamo in questa città. Ed è finalmente un intervento pubblico come non succedeva da tantissimi anni in questa città. Quindi eh, votiamo convintamente fa sì a questa delibera eh, che sarà, eh, farà da apripista per molte altre speriamo di, di questo tenore in questo senso inoltre vorrei dire anche un'ultima cosa ma la, questa scuola di via Tarso l'avete mai vista? un edificio prefabbricato di due piani orribile fatiscente già abbandonato ma che ci dobbiamo fare? demoliamolo e ricostruiamolo approfittando anche dei finanziamenti che sono stati messi in campo dalla Prefettura. Grazie.